Ciao a tutti! Oggi prepareremo la caramella di sfoglia con verdure. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono pasta sfoglia, melenzana tagliata a cubetti, zucchina tagliata a cubetti, zucca tagliata a cubetti, scalogno, peperone tagliato a cubetti, aglio, sale, pepe, olio e provola tagliata a cubetti. Andiamo via alla ricetta!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 Aggiungere l'olio e l'aglio e facciamo insaporire per 3 minuti 120 ⁇ velocità 1. togliere l'aglio dal boccale aggiungere i peperoni la zucca le zucchine le melanzane il pepe il sale e facciamo cuocere per 15 minuti 100 gradi anti velocità soft le verdure sono cotte togliere il liquido in eccesso Dopo aver tolto il liquido in eccesso, mettiamo le verdure nella pasta sfoglia. Livelliamo bene. Mettere il formaggio. E chiudere la pasta sfoglia a caramella. lasciando socchiusa una parte al centro cuocere in forno per riscaldato a 180 gradi per 20-25 minuti circa la sfoglia è pronta lasciamola intiepidire prima di rimuovere dallo stampo caramella di sfoglia con verdure. Grazie e alla prossima ricetta!